Salve, in questo video andremo ad analizzare un parametro importantissimo se non fondamentale per la creazione delle nostre campagne e inserzioni pubblicitarie su Facebook. Oggi parleremo appunto del budget e della programmazione. Il budget è un parametro e una voce che si va a settare a livello di gruppo di inserzioni. Abbiamo visto come la voce gruppo di inserzioni contenga delle sottovoci differenti che variano a seconda della campagna e dell'obiettivo scelto perché sappiamo che ogni campagna ha poi delle voci differenti a livello di gruppo di inserzioni, è vero però che il budget e la programmazione si trova per tutte le campagne a livello di gruppo di inserzioni. Con la scelta del budget andiamo in buona sostanza a definire quanto vogliamo spendere per la nostra pubblicità. Sappiamo, abbiamo visto, ne abbiamo già parlato, che uno dei punti di forza di Facebook è proprio quello di offrire a noi inserzionisti una grande flessibilità nella gestione delle campagne pubblicitarie. Innanzitutto possiamo definire il nostro budget di spesa, partendo da budget minimi che arrivano addirittura ad un euro. Non esiste nessun'altra strategia di web marketing che ci consenta in qualche modo di impostare budget così bassi. Possiamo poi inoltre stabilire la durata delle nostre campagne pubblicitarie, cioè stabilire quando iniziano e quando finiscono, oppure stabilirne semplicemente un inizio di interromperle manualmente. A livello di interfaccia, il budget e la programmazione ci consentono innanzitutto una prima scelta. La prima scelta che ci dà Facebook è quella tra budget giornaliero e budget totale. Qual è la differenza tra queste due voci? Quando parliamo di budget giornaliero definiamo la cifra massima che noi siamo disposti a spendere ogni giorno per quella determinata inserzione, per quella determinata campagna pubblicitaria. Quando invece definiamo un budget totale ci riferiamo ad un budget onnicomprensivo per una campagna che avrà un inizio e una fine prestabilità. Infatti se impostiamo la voce su budget giornaliero possiamo avere la possibilità per quanto riguarda la nostra programmazione della durata di pubblicare il nostro gruppo di inserzioni in maniera continuativa dalla data in cui noi lo facciamo partire e in questo caso possiamo intervenire ogni momento quando vogliamo per sospendere quella campagna oppure possiamo anche impostare una data di inizio e una data di fine cioè prestabilire il periodo di tempo in cui quella determinata campagna andrà avanti. In questo caso con il budget giornaliero impostato ad un euro e una data di inizio e una data di fine per 30 giorni, Facebook stesso ci indica che non spenderemo più di 30 euro. Al contrario invece se abbiamo impostato il budget totale dovremmo definire quello che è il nostro budget totale obbligatoriamente per una durata programmata, cioè se con la voce, Budget giornaliero Possiamo anche pubblicare in maniera continuativa le nostre inserzioni, quindi senza definire una data di fine. Se ci spostiamo e andiamo ad impostare invece la voce sul budget totale, a questo punto in automatico dobbiamo programmare la durata, cioè stabilire quando inizierà e quando si concluderà quella determinata campagna. In questo caso impostiamo per esempio una voce totale, un budget totale, e impostato questo budget totale, Facebook lo ripartirà e lo suddividerà in maniera equa per tutti i giorni di durata della nostra campagna pubblicitaria. Qual è la strategia migliore? È quella di impostare un budget totale o quella di impostare un budget giornaliero? Sicuramente dipende. Eh, io preferisco utilizzare il budget giornaliero perché avendo comunque la possibilità di interrompere in qualsiasi momento la pubblicità eh, la um, scelta di un budget giornaliero ci dà la possibilità di intervenire eh, eh, su quella determinata campagna e di lasciarla andare magari nel tempo perché non abbiamo fissato una data di fine. Invece con la data di fine impostata, che possiamo, è vero sempre poi riprogrammare, quindi riposticipare, è vero che però se quella determinata campagna finisce per una qualsiasi ragione, perché ci siamo dimenticati di prorogarne la durata perché comunque il suo periodo di tempo è finito ed è stata una campagna che ha lavorato particolarmente bene, non possiamo più riattivarla, non possiamo più farla partire e quindi perdiamo per esempio tutte quelle che sono i vantaggi di una campagna che è andata bene anche in termini di reputazioni, di reaction, di commenti, di tutte quelle interazioni che ci sono stati eh, su una determinata inserzione. Allora, fatte queste precisazioni eh, su quello che è il budget giornaliero e su quello che è il budget totale, eh, noi sappiamo che Facebook eh, ripartisce eh, la nostra cifra di budget durante tutto l'arco delle 24 ore. E quindi ogni importo che viene identificato come budget giornaliero verrà spalmato da Facebook sull'arco delle 24 ore. È chiaro però che questa attività verrà concentrata prevalentemente durante le ore diurne. Cioè, durante quelle ore in cui è presente un maggior numero di persone connesse alla piattaforma. Ecco perché è importante ciò che avevamo detto nei primi video relativamente al eh, campo della account inserzionista la scelta del fuso orario, perché è chiaro che se noi abbiamo il nostro account impostato su un fuso orario con una differenza di 6-8 ore rispetto al nostro, tutto questo ragionamento della programmazione nell'arco delle 24 ore può subire uno sfasamento appunto di 6-8 ore che non è assolutamente eh, utile, anzi questo è particolarmente dannoso a livello di eh, programmazione eh, delle nostre campagne pubblicitarie. Proprio perché Facebook lavora sull'arco delle 24 ore, è consigliabile sempre non attivare campagne durante il corso della giornata. Cosa intendo dire? Intendo dire che far partire, per esempio, una campagna un'inserzione pubblicitaria una Facebook Ads intorno all'ora di pranzo oppure nel primo pomeriggio, determina comunque che per il primo giorno quella determinata cifra che noi avevamo deciso di impostare come budget giornaliero non venga redistribuita eh, in maniera proporzionale da Facebook durante l'arco della giornata. appunto perché le e che rimangono sono appunto una parte delle 24 ore. E quindi è sempre consigliabile far partire le inserzioni pubblicitarie o programmarle all'inizio della giornata, quindi a pochissimi minuti dallo scadere della mezzanotte e interromperle pochissimi minuti prima dell'arrivo della mezzanotte, quindi dalle 23.50 uh, in poi andare ad interrompere le nostre campagne pubblicitarie in modo tale che effettivamente il Facebook abbia uh, piene 24 ore sulle quali uh, lavorare. Abbiamo poi detto all'inizio che Facebook ci consente di partire da campagne con budget particolarmente bassi, cioè possiamo addirittura impostare il budget giornaliero ad un euro su questo però uh, c'è da fare una precisazione noi possiamo impostare il budget ad un euro solo ed esclusivamente se abbiamo impostato come modalità di ricezione degli addebiti la visualizzazione che cosa significa questo lo vediamo nel video successivo nelle voci ehm, successive al budget e alla programmazione troviamo questo campo quando riceviamo gli addebiti cioè quando decidiamo noi di ricevere gli addebiti per le nostre campagne pubblicitarie ecco che se abbiamo impostato il campo di ricezione degli addebiti sulla voce visualizzazione possiamo impostare il budget minimo di un euro ma se invece decidiamo per esempio di impostarlo per un'altra voce quindi per esempio diciamo a Facebook che vogliamo ricevere gli addebiti tutte le volte che c'è un'interazione con i post vediamo che qua ci viene dato un segnale di errore infatti ci dice il budget per questo gruppo di inserzione deve essere di almeno 5 euro quindi impostiamo se vogliamo avere come modalità di recensione degli addebiti la eh, interazione con i post dobbiamo necessariamente partire da un budget minimo di 5 euro qua parliamo di interazione con i post attenzione perché la campagna ah, di esempio dalla quale stiamo partendo per fare questo video è una campagna con l'obiettivo interazione se avessimo scelto una campagna come click sul link in questo caso avremmo oh, avuto come modalità di ricezione degli addebiti non interazioni con i post ma click sul sito web. Quindi se abbiamo impostato il budget giornaliero di 5 euro e vogliamo per esempio ridurre il budget ad 1 euro, in questo caso Facebook ci dà un segnale di errore che possiamo andare a risolvere solo ed esclusivamente in questo modo, scegliendo come modalità di ricezione degli addebiti la visualizzazione. Vediamo quindi che in questo caso il problema è risolto.